salve a tutti allora di cosa parlerò oggi di come ripristinare il proprio sistema operativo su tablet o telefono di marca samsung a volte capita per i ghiacci come me cominciamo allora innanzitutto mettiamo il nostro dispositivo sotto carica avviamo il dispositivo con il tasto home il tasto volume basso e infine accensione. Tiriamolo premuto finché non ci manda in modalità download. Un po' di pazienza perché il dispositivo era scarico al momento in cui. Effettuati i ripristino, ecco qua. Adesso sta in modalità download, in questa occasione sta aspettando uh, da parte nostra cosa vogliamo fare. Ok. Adesso passiamo al software, sta qui il cavo dall'alimentazione, lo attacco direttamente al computer. Ok, in questo caso ho utilizzato uh, il programma ODIN che è il software che usa la Samsung per procedere per il ripristino questo è il file che ho scaricato da internet da sito che poi dopo vi metterò il link Odin va ovviamente avviato come amministratore sulla voce app lì caricheremo i file che abbiamo scaricato ok a questo punto è stato controllato se vedete non è ancora connesso al dispositivo adesso eh, sul dispositivo premiamo il tasto volume alto ecco e va in modalità eh, download, effetto adesso è connesso eh, il software al dispositivo avviamo la procedura ecco se vedete A questo punto purtroppo ci ha dato un, fa un file, um, un fallito voglio dire, perché il dispositivo purtroppo era scarico, allora ha perso la connessione, ma non ci sono problemi, riproviamo di nuovo che andrà bene. Raviamo anche il dispositivo. sempre il sistema, tasto home, ehm, tasto volume basso, e in più alla fine il tasto accensione. Ecco, si spegne e si riaccende di nuovo in modalità download. Premiamo di nuovo il pulsante, in questo caso ci sta dicendo che è andato il riavvio, bisogna rifare di nuovo ehm, la procedura di avvio download. Ecco, allora, tasto volume alto, download, si è riconnesso il, il programma, poi pazienza, adesso si attacca. A posto, collegato. Adesso avviamo di nuovo la procedura. Come vedete adesso sta andando bene, che poi nel frattempo si è caricato un altro po', a posto, adesso avvia avviato il reset e il dispositivo riavviandolo, questo programma a questo punto non ci serve più lo possiamo anche chiudere ovviamente in descrizione dopo vi darò il link del sito ufficiale della Samsung da dove potete scaricare il file originale per il vostro dispositivo. Allora, se vedete, uh, il dispositivo dopo il ripristino si sta avviando tranquillamente. Ecco fatto. La procedura è molto lunga, dura circa 15 minuti, anche se io per questo di tempo ho, ho messo un po' l'acceleratore. Ok, a questo punto non, vi posso, dire, non posso aggiungere nient'altro, uh, mi auguro che uh, le istruzioni siano state chiare e... E spero che anche voi possiate ripristinare il vostro dispositivo, anzi meglio ancora vi auguro di non bloccare il dispositivo. Buona giornata.